Buongiorno a tutti, sono Alessandra Orzella, la risk manager di Sham Italia e vi do il benvenuto eh, a questo nuovo incontro di Sham eh, eh, in cui avremo l'occasione di condividere e confrontarci anche se non siamo fisicamente presenti ma siamo purtroppo distanti. Ecco, Il distanziamento dico purtroppo perché effettivamente è qualcosa che ha impattato molto su di noi eh, a livello personale, ha modificato le nostre abitudini, è qualcosa che viviamo come un limite, eh, però da un altro punto di vista rappresenta un'opportunità, intanto parlando di sicurezza ovviamente rappresenta una barriera alla diffusione ulteriore del, del contagio eh, ma anche un'opportunità nel senso di sperimentare nuovi strumenti, nuove modalità di relazione, come ad esempio il webinar, questo stesso webinar. Eh, questo diciamo, valore doppio del, del distanziamento non vale solo per le persone, ma vale anche e chiaramente per le organizzazioni. Quindi ehm, sappiamo bene che la tematica dell'assistenza territoriale, delle cure domiciliari è una tematica che già esisteva prima della pandemia, è stata impattata dalla pandemia, come tutti gli altri eh, aspetti della vita sociale e del muoversi delle organizzazioni, dell'operare delle varie organizzazioni, e quindi il Covid ha impattato su tutti i processi, favorendo in qualche modo eh, delle risposte, determinando delle risposte, da, un altro lato, da, da una parte risposte eh, di criticità, quindi eh, bloccando, rallentando determinati processi, da un altro lato invece favorendone altri, quindi addirittura dando un'accelerazione a determinate eh, attività e eh, soprattutto attraverso un driver, cioè il driver tecnologico della telemedicina, del telemonitoraggio. Eh, anche da un altro lato favorendo la nascita di nuovi modelli organizzativi e di nuovi modelli organizzativi. Quindi ci chiediamo in pratica oggi se le prime importanti esperienze sul territorio non possono divenire un modello per le cure territoriali del prossimo futuro. E ne parliamo oggi con i nostri ospiti, che ringrazio già immensamente perché in questo momento di difficoltà, insomma, aver trovato eh, del tempo da poterci dedicare non è poco, soprattutto in determinate regioni italiane. Eh, I nostri ospiti sono la dottoressa Vincenza Palermo, che è la direttrice della struttura complessa di Risk Management ASLE Torino 4, Chivas e Ivrea, eh, con il dottor Maurizio Pescarmona, eh, pediatra e vice responsabile della struttura complessa appunto di Risk Management, e poi la dottoressa Maria Diletta De Martini, direttore sociale del distretto sociosanitario, oh no. ma anche in rappresentanza di altri due distretti, cioè il 14 e il 15 del comune di Sestri Levante e anche rappresentanza dell'Asel 4 eh, Chiavarese. Questo webinar eh, sarà strutturato secondo un format che ben, ben conoscete, eh, per cui vi chiedo se eh, avete delle domande, eh, parlo eh, ovviamente eh, ai partecipanti a chi non ha mai partecipato a un altro webinar di Sham, se avete delle domande di scriverle cortesemente in chat perché poi sarà mia cura eh, farmi riportatrice eh, ai relatori quando avranno eh, concluso eh, i loro interventi, quindi ci sarà una fase conclusiva dedicata alle domande. Qualora queste domande fossero tante, ovviamente ci faremo carico di darvi un riscontro successivo. Quindi le raccoglieremo e vi daremo un riscontro attraverso i nostri consueti canali, quindi sia il sito web sia anche eh, la nostra pagina LinkedIn. Eh, quelle che andiamo a raccontare oggi sono due esperienze: siamo ricchi di relatori per raccontare due esperienze. Eh, profondamente diverse che insieme raccontano la varietà dei servizi sul territorio e la loro risposta all'epidemia e al distanziamento. Un po', eh, una prima esperienza è un'esperienza di tipo sociosanitario eh, relativa al progetto Meglio a casa nel territorio de dell'ASD 4 Chiavarese. Un progetto che esisteva appunto prima del Covid che è stato impattato dal Covid, come dicevamo questo ha generato una risposta e oggi questo progetto si proietta nel futuro e poi l'altra esperienza invece che appunto eh, parte da una nuova ridefinizione del modello, di un modello organizzativo proprio con la creazione delle USCA proprio partendo dalle USCA direi di eh, non, non indugiare ulteriormente lasciare spazio ai relatori che hanno molto da raccontarci e chiederei subito alla dottoressa Palermo Um, farei alla dottoressa Paramo questa domanda la vostra ASL ha un'esperienza pluriennale nel, nei sistemi di telemedicina mentre ovviamente l'abbiamo detto le USCA sono frutto uh, dell'emergenza, cioè sono nate per effetto della, della pandemia, con le risorse messe a disposizione e prima di qualsiasi erogazione di attività, di, di cura e di assistenza, esiste però tutto un enorme lavoro nascosto, di preparazione. Quali sono i confini e le problematiche di questo livello organizzativo? Dottoressa, mi perdoni, non la sentiamo. Mi sentite adesso? Sì, adesso la sentiamo, grazie mille. Eh, buongiorno a tutti. È evidente che eh, l'emergenza sanitaria connessa alla situazione pandemica da Covid-19 ha coinvolto tutto il sistema sanitario sia pubblico che privato, che tuttavia nonostante l'impreparazione alla pandemia ha però dimostrato una grandissima resilienza, sia negli ospedali che abbiamo dimostrato che rivoluzionando i reparti siamo riusciti ad aumentare il numero dei posti letto per i pazienti Covid, sia per le terapie intensive che subintensive, sia per quello che riguarda tutti i professionisti sanitari che sono, chiamati, sono stati chiamati a, a, ad attivarsi in altri compiti che fino a quel momento non avevano. Quindi in effetti c'è stata una resilienza importantissima, ripeto, nonostante l'impreparazione dei nostri operatori. C'è da dire però che la maggiore criticità proprio in questa prima fase l'abbiamo rilevata proprio sulle difficoltà incontrate della, sulla medicina territoriale. Per, sia per mancanza dei dispositivi di, di, di, di DPI, i famosi dispositivi di prevenzione individuale che mancavano e purtroppo mancavano anche negli ospedali e quindi questo ha portato un ulteriore problematica, sia per il fatto che i DPI proprio per i medici di medicina generale ehm, non erano facilmente reperibili, tant'è che quelli che hanno potuto fare qualcosa hanno dovuto comprarli e cercare di trovarli in altro modo, quindi la criticità era duplice, da una parte cercare di eh, assistere i propri pazienti, dall'altra invece evitare che i nostri operatori e anche i nostri colleghi della medicina generale potessero ammalarsi. Tant'è vero che purtroppo nella prima fase sono stati più di 298 i medici che, si so, che sono proprio morti a causa dell'infezione dell che hanno contratto. Quindi eh, questo evidentemente ehm, ci ha molto colpito e soprattutto abbiamo pensato che qualcosa sul territorio correva a fare. E in effetti l'ha pensato anche il legislatore perché con il decreto legge numero 14 del 9 marzo 2020 ha dato disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio sanitario nazionale proprio in relazione all'emergenza Covid-19. Questo perché? Per garantire eh, e consentire ai medici di medicina generale e ai pediatri di, di libera scelta di garantire proprio quell'assistenza ordinaria che in realtà purtroppo anche quella è andata persa proprio in questa emergenza Covid e anche per alleggerire il carico dell'emergenza territoriale per poter far questo sono state istituzionalizzate quelle, sono state attivate quelle che si chiamano USCA, cioè le Unità Speciali di Continuità Assistenziali. Queste USCA, in un primo momento, erano formate solo da medici, poi invece si sono in seconda battuta in, in, inseriti anche gli infermieri, gli assistenti sociali e eventualmente gli specialisti che potrebbero essere d'aiuto ai nostri colleghi sul territorio. E devo dire che sono delle unità speciali di continuità assistenziali che sono eh, fortemente eh, impegnate proprio all'assistenza domiciliare dei pazienti Covid, sia per quelli Covid-conclamati, sia per quelli sospetti, tant'è vero che per quelli sospetti dove si è richiesto anche il, il rilievo del tampone oro rofaringe, viene effettuato, quindi sono delle unità che devono stare sul territorio proprio per le esigenze pratiche cliniche dal punto di vista dei pazienti sul territorio di fatto però che cosa succede che alle USC arrivano sia i pazienti che vengono dimessi dall'ospedale che devono ancora essere monitorati per alcuni sintomi sia i pazienti che vengono segnalati dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta quindi alle USC arrivano una serie di segnalazioni devono essere gestite. È Evidente che la gestione di tutte queste segnalazioni, se non ha una valutazione organizzativa a monte, sicuramente non, non ci sono tutte le problematiche connesse col fatto che si lavora sull'emergenza. Non potevamo più permettere che la prima emergenza diventasse una seconda emergenza. Di qui il motivo per cui il risk manager si è occupato di telemedicina. Come diceva prima la dottoressa Orzella, in realtà ehm, non si parte dall'anno zero e penso che non sia solo la nostra azienda, ma tantissime altre aziende hanno eh, esperienze decennali per quanto riguarda noi, per esempio sulla cardiologia e sulla diabetologia, dove facciamo già da 8-10 anni la valutazione da remoto dei pacemaker, dei loop decoder, piuttosto che della glicemia, piuttosto che della TAO, piuttosto che della telerefertazione, della, cioè quindi la telemedicina. Probabilmente non l'abbiamo mai chiamata così, è diventata una parola di moda dopo il Covid, ma in realtà la telemedicina si fa da moltissimo tempo. Quindi di fatto l'abbiamo rinominata telemedicina, per cui anche i colleghi hanno capito che la stavano facendo a loro insaputa, come <ride> alcune volte eh, si può dire. Quindi dopo la prima ondata pandemica, è evidente che il risk manager, come sappiamo, agiamo sia in via reattiva, ma quello che ci interessa di più è prevenire i problemi, prevenire gli errori, prevenire le, le problematiche che sarebbero diventate effettive nella seconda ondata che già si prevedeva a, a fine prima, prima, prima fase. No? Quindi, Infatti si parlava già della seconda fase autunnale che avrebbe portato a questa ondata. Beh, e secondo voi i risk manager stanno a guardare oppure se i risk manager vogliono fare qualcosa, fanno l'attività proattiva. Ebbè, noi purtroppo siamo, o per fortuna, siamo di quei risk manager invece che purtroppo le previsioni cerchiamo di farle e soprattutto poi di applicarle in maniera tale da non essere impreparati in quella che sarebbe stata la seconda fase. Quindi la nostra attività proattiva è consistita proprio nel cercare una piattaforma che potesse sostenere le USCA per dare anche un'uniformità Oggettiva, sia nella valutazione, nel telemonitoraggio, sia per le terapie, ai medici che come sapete essendo dei medici giovani non necessariamente hanno anche tutto l'esperienza diciamo dei medici che sono invece in prima linea da più tempo. Quindi dovevamo dare anche tutta una serie di prestazioni che sinceramente era importante dare a questi giovani medici che venivano utilizzati per questa attività. E questo è questo il valore aggiunto di questa piattaforma? Il valore aggiunto della piattaforma è proprio che, eh, tenuto conto che di telemedicina se ne parla tanto, ma eh, ricordo anche ai, ma ai miei colleghi risk manager che ci stanno ascoltando che la legge Gelli Bianco, la legge 24 del 2017, prevede già la telemedicina, tant'è vero che la responsabilità professionale che viene eh, valutata dagli esercenti delle professioni sanitarie, le stesse regole si applicano anche alla telemedicina. Quindi vuol dire che già il nostro legislatore aveva previsto questa forma di attività e quindi va semplicemente a questo punto normata. La piattaforma di cui poi parlerà meglio il dottor Pescarmona, perché eh, su questo è eh, dal punto di vista tecnico... Eh, sicuramente vi potrà dare indicazioni migliori, certamente quello che è importante è che possiamo sostenere da una parte la possibilità di ridurre il rischio di infezione da parte degli operatori, perché la, il distanziamento sociale non c'è solo nella vita sociale, ma tendenzialmente deve esserci anche e soprattutto negli operatori sanitari, perché purtroppo quello che abbiamo assistito nella seconda ondata e che le infezioni dei nostri operatori sono state molto di più della prima ondata, i nostri operatori infettati, e perché questa volta l'infezione arrivava dalle famiglie. Quindi si sono infettati in famiglia e poi sono arrivati nelle strutture. Quindi è paradossalmente peggio questa seconda ondata, proprio perché non solo avevamo pochi professionisti già da prima, ma siamo diventati ancora meno perché solo nella nostra azienda siamo arrivati a 290 operatori Covid positivi che hanno avuto ovviamente stare in quarantena e, e quindi già eravamo pochi e siamo addirittura avuto ancora un calo delle, delle possibilità prestazionali proprio perché nonostante l'ondata che aumentava di pazienti addirittura abbiamo avuto una riduzione del personale, quindi in questa seconda ondata è stata teoricamente ancora peggio rispetto alla prima. Quindi di fatto il valore aggiunto della piattaforma serve proprio perché se noi dobbiamo bloccare i pazienti che arrivano in pronto soccorso senza motivo, ma solo perché sono spaventati, noi dobbiamo avere la possibilità di monitorarli a distanza, di rassicurarli e al tempo stesso di curarli. Questo consente da una parte di non far arrivare persone spaventate in ospedale che quindi creano il sovraccarico in pronto soccorso, dall'altro invece ci danno la possibilità... Se possiamo monitorarli a domicilio di dimettere precocemente i pazienti che a questo punto non hanno più bisogno di terapia intensiva o subintensiva e quindi di farli monitorare al proprio domicilio Domicilio che può essere l'RSA può essere il proprio domicilio può essere un'altra residenza per anziani quindi di fatto la te il telemonitoraggio ci consente di fare tutte queste cose quindi la sicurezza è diventata indispensabile proprio per evitare che ci fossero ulteriori contagi e soprattutto anche per fare in modo che i pazienti che fossero covid positivi avessero anche intorno una famiglia che sapeva anche come poter gestire i propri pazienti, COVID, i propri parenti covid positivi. Tant'è che noi nella prima fase, e continua tuttora, abbiamo istituzionalizzato il vademecum che in tempo reale dà le informazioni sia agli operatori sia agli operatori per dare delle informazioni alla popolazione. Su quelle che sono le norme igieniche che devono avere anche per quelli che possono essere i conviventi di un Covid positivo. Quindi abbiamo anche istituzionalizzato dei sistemi di interazione molto importanti. Io direi che questa prima parte direi di averla abbastanza. Se ci sono altre cose, tu lascerei la parola proprio al dottor Maurizio Paschiarmone. Sì, io eh, mi inserirei in realtà perché parlando delle, delle famiglie e del, dei contagi in famiglia, dell'importanza delle norme, eh, diciamo anche igieniche, del, del va de che può essere dato anche nelle relazioni familiari. Eh, volevo chiedere alla dottoressa De Martini eh, di raccontarci un po' anche quella che è la sua, la sua esperienza, nel senso che la, questa è la prima esperienza che abbiamo visto, è un'esperienza fortemente tecnologica, adesso poi la, la approfondirà anche con un contributo specifico al dottor Pescarmona. Volevo proprio ragionare, insomma, nel vostro caso il centro del processo è la continuità proprio dell'assistenza tra sanitario e sociale, quindi volevo chiedere un po' qual è il, il livello operativo di questo tipo di qualità, dove lei oggi tra l'altro si trova con un ruolo diciamo così duplice, quindi rappresenta sia eh, diciamo così, la parte sanitaria che la parte sociale perché eh, eh, sarebbe stato bello avere eh, eh, un altro relatore che purtroppo non, non ha potuto anche partecipare per, perché il periodo è quello che è e eh, per, per la parte sanitaria, però eh, abbiamo comunque una, una visione completa in ogni caso del, del problema appunto del sanitario eh, eh. sociale buongiorno a tutti, vi faccio vedere eh, alcune slide che magari possono aiutare Allora, io come diceva eh, la dottoressa rappresento in questo momento sia la parte dei distretti che quella dell'ASL ed è anche eh, rappresentativo eh, del fatto che in realtà sul nostro piccolo territorio vi è di fatto un'integrazione socio-sanitaria, nel senso che non è solo una parola ma è anche proprio un modus operandi che permette eh, di passare dall'ospedale al territorio e di essere accompagnati in questo processo che è spesse volte delicato, sia per il paziente sia per i familiari. In particolar modo oggi vi presento quello che ad oggi si chiama il meglio a casa e che in realtà è un progetto che era nato eh, come sperimentazione, come progetto pilota nel 2013 su volontà di Regione Liguria, che lo finanzia con un fondo delle politiche sociali. Um, quindi è un progetto fortemente voluto dal sociale che va incontro al sanitario per trovare quella modalità di gestione delle persone prevalentemente anziane mh, sopra i 65 anni o anche infra che però abbiano caratteristiche di fragilità assimilabili a quelle dell'anziano per evitare che per condizioni che non siano solo sanitarie queste facciano accessi troppo frequenti al pronto soccorso perché quello che era stato rilevato da una lettura degli accessi in quegli anni era che vi erano diversi codici verdi o gialli che si sarebbero potuti evitare. Il nostro è un territorio che, ehm, quello che afferisce l'ASLE, ha 30 comuni che sono divisi in questi tre distretti, 14, 15 e 16, e il comune capofile è il comune di Chiaveri, che è il comune che gestisce poi sia amministrativamente che eh, dal punto di vista della gestione eh, del, del finanziamento per tutti noi questo progetto. Il progetto è iniziato con questo obiettivo generale che era proprio ridurre gli accessi al pronto soccorso e voleva però portare anche una ventata di novità e quindi in, nel creare questo rapporto tra ospedale e territorio voleva da una parte aumentare la proprietà delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie. quindi quel pezzo che si può fare anche insieme che non è solo ospedale contribuire a rendere più efficace ed efficiente la spesa sanitaria perché i codici verdi e i codici eh, gialli lo sanno meglio eh, i medici ecco, non sono prestazioni urgenti e quindi per forza necessarie realizzare concretamente questa integrazione, ma anche riuscire ad avviare all'interno di questo percorso la figura dell'assistente familiare, percorso che Regione Liguria ha portato avanti ed ha in qualche modo completato in questi anni, facendo addirittura un registro degli assistenti familiari e vincolando alcune erogazioni di fondi a sostegno delle famiglie con anziani, fragili o disabili, alla fruizione di personale iscritto a questo registro e quindi provare anche a sperimentare una forma imprenditoriale. Questo progetto aveva chiaro sin dall'inizio che cosa avrebbe chiesto ai territori. Ai territori avrebbe chiesto di definire un eh, ospedale, e quindi il territorio che adesso afferiva per eh, la sperimentazione, sarebbe dovuto essere siglato un protocollo tra la ASL e il distretto, distretti nel nostro caso e poi si sarebbe dovuto andare a individuare il eh, famoso soggetto imprenditoriale con una procedura di evidenza pubblica. Questo perché eh, si voleva dare un mandato chiaro al territorio di regia di questo intervento. Non è mh, facile riuscire a spostare eh, l'ospedale sul territorio, sentivo l'intervento della dottoressa prima e mh, mi coglieva e mi stupiva perché nella nostra realtà portare il medico sul territorio è molto complesso, sia che sia di persona, sia che sia per via telematica. Questo progetto vuole quindi andare a costituire all'interno degli ospedali questo nucleo di assistenza tutelare temporanea che eh, è il soggetto che viene attivato laddove al pronto soccorso o nei reparti laddove al pronto soccorso il dato non sia stato rilevato si eh, intravedano delle situazioni che hanno alcune caratteristiche particolari quindi che la persona abbia avuto dei ricoveri frequenti negli ultimi giorni sia malnutrito, disidratato, possa avere una scarsa igiene non abbia persone che lo accompagnano, che eh, chiedono di lui nel mentre e queste persone vengono poi valutate attraverso una scheda Added Plus, ehm, i cui criteri sono qui, se qualcuno è interessato magari li può eh, leggere. Quello che succede è che la valutazione di questa persona viene fatta mh, da una geriatra, nel nostro caso una dottoressa che ci mette anima e corpo, e la persona a volte cambia anche il risultato di quelle che sono le azioni organizzative, insieme a un assistente sociale di ASL. Uh, valutata la situazione se si ritiene che la persona abbia le caratteristiche per poter uh, attivare il progetto viene chiamato in campo il soggetto del terzo settore che nel frattempo i territori, quindi il comune nel nostro caso il comune di Chiavari ha selezionato, che fornisce nel nostro caso un assistente sociale che uh, si interfaccia sia con la NAT sia con il nucleo familiare per capire se la persona eh, non solo ha i requisiti personali del progetto ma anche se eh, abbia un'abitazione idonea ad ospitare sia per alcune ore del giorno sia eh, la notte in caso di un'assistenza full time mh, un assistente familiare se tutti questi due requisiti ci sono si parte con l'attivazione a carico del progetto e quindi totalmente gratuita per la persona e la sua famiglia di questo eh, intervento la parte eh, diciamo, particolare è proprio questo passaggio di accompagnamento, il fatto di eh, sostenere i familiari la persona nel fare una dimissione accompagnata che permetta anche un ulteriore periodo di valutazione. Tant'è vero che all'interno del progetto sono previsti dei momenti di monitoraggio, uno a metà del periodo, il periodo dura un mese, e uno alla fine. All'interno di questo periodo è compito dell'assistente sociale dell'ATI dell'Associazione Temporanea di Impresa del soggetto privato che è stato selezionato mettersi in contatto con i servizi sociali del territorio. Quindi questo è un mese eh, bonus in cui i territori e nel nostro caso sono presenti molti comuni piccoli perché la Liguria, forse lo saprete, ma geomorfologicamente parlando ha una costa ma ha poi un'entroterra molto Ampio con eh, paesini spesso poco abitati, dove però raggiungere le persone, assistere le persone, è ancora più complicato. Quindi si contattano i servizi perché i servizi di quel comune dove la persona risiede possano attivarsi per quello che è la gestione a casa, per valutare se è possibile, se regge nel tempo una gestione a casa. In questo caso possono essere attivati gli altri servizi del comune che sono comunque un'assistenza um, tutelare rispetto al... Aspetti, ecco, un'assistenza tutelare oppure ordinaria, senza tutelare per chi non è pratico, è l'assistenza che prevede anche il cambio, quindi l'igiene della persona. Questo fa sì che l'operatore si debba avvicinare molto all'utente e mh, diciamo che seppur prima vi erano sicuramente dei dp che venivano utilizzati il covid ha sicuramente messo in crisi questo aspetto così come ha messo in crisi l'aspetto delle persone che entrano a casa dell'anziano questi servizi che sono dati le persone anziane eh, e disabili, se hanno le caratteristiche, eh, trovano poi un'integrazione con gli altri servizi che Regione Liguria ha, ha eh, tramite sempre i comuni, attivato sui territori, che eh, riguardano sia eh, gli aspetti della, del mantenimento a domicilio con delle misure economiche con cui pagare personale, sempre, eh, diciamo, dedito all'assistenza, oppure eh, vi sono dei, mh, delle possibilità degli de, accreditamenti anche sui centri diurni, sia per anziani sia per disabili. Una realtà che però esiste in Regione Liguria, indipendentemente dal finanziamento di questo progetto, ma che è come dire, mh, il proseguo di questo progetto, in tutti i casi che si verificano di fragilità, è il progetto di missioni protette. È un progetto che prevede che proprio dall'ospedale partano per tutti i soggetti quindi anche quelli che non avrebbero queste caratteristiche una segnalazione ai servizi sociali di residenza laddove la situazione risulti critica e può essere critica sia per aspetti familiari che per aspetti sanitari ma anche a volte per aspetti economici che comunque la sensibilità delle persone che fanno la valutazione percepiscono questo permette davvero di non avere il famoso mh, paziente che esce dall'ospedale e viene abbandonato, che sia il paese più grande, quello più piccolo, magari senza alcuna prestazione, va lavato, va cambiato e va aiutato nell'alimentazione, sia a prepararla che poi nella eh, somministrazione. Il progetto... Mh, voleva dire qualcosa? No, prego, prego. Dicevo, le, quindi questo progetto in realtà ha tutte queste altre eh, possibilità di prosecuzione perché la persona che ha avuto la possibilità del mese può proseguire con quella persona e allora il contratto diventa poi un contratto di diritto privato tra la persona e l'assistente oppure se c'è la necessità viene riorientato dai servizi ad altri tipi di eh, supporto come dicevo in regione Liguria esiste la dote di cura che prevede dei contributi per la non autosufficienza per le disabilità gravissime che permettono al familiare sia di vedersi riconosciuto un contributo per l'attività di cura sia un contributo per l'acquisizione di queste prestazioni di assistenza familiare oppure laddove si vede che il percorso della persona non può eh, restare gestito solo ed esclusivamente a casa ci si può appoggiare ai centri diurni per anziani o per eh, disabili eh, questa particolare realtà insieme all'aspetto diciamo, della, della gestione dell'entrare dell in casa, dei DP, del progetto meglio a casa è quella che è stata toccata di più dal covid perché eh, oh, i centri diurni io Prima di passare al COVID, ehm, vorrei un attimo per, per parlare del modello organizzativo, tornando un attimo sui modelli organizzativi. Ehm, vorrei chiedere al dottor Pescarmona eh, qual è stata appunto anche la vostra esperienza sul vostro, sul vostro territorio, quindi parlare un po' di questa struttura organizzativa che è stata implementata e capire un po' qual è stata la vostra, la vostra esperienza. Beh, il Covid, mi, eh, cerco, ah, mi, mi sentite? Eh, sì, Beh. la sento, eh, volevo dire, dottoressa, noi ah, non, siamo, non abbiamo visto, se ne aveva delle, delle, una presentazione, non l'abbiamo vista, eh, direi... eh, io, io le ho scorse, evidentemente mi sono sbagliata e non ve l'ho condivise, <ride> comunque... Va lo stesso va bene così, andiamo avanti. Intanto, magari dopo, se riusciamo, riprendiamo un attimo le, le slide, o comunque proseguiamo il gli... prego, dottor Pescarmona, stava dicendo? Sì, dicevo che il Covid ha attivato una trasformazione che noi ora non possiamo più ignorare, in realtà. E anzi, vedendo il titolo, eh, vedo distanziamento sociale. Eh, si può dire che noi diciamo distanziamento sociale come se dicessimo attualmente almeno per la nostra esperienza eh, telemedicina Nel senso che eh, la telemedicina ha proprio voluto unire eh, l'ospedale col territorio per quanto ci ha riguardato Nell'ambito pre-covid eh, avevamo mh, poche esperienze, l'ha già citata la dottoressa Palermo Uh, due branche soprattutto la diabetologia e la, e la cardiologia nel nostro territorio effettuavano un, uh, dei servizi di telemonitoraggio uh, e questo già da una decina d'anni. Voleva dire che per la cardiologia c'erano tutti i pazienti con uh, pacemaker e defibrillatori che potevano essere tramite portali dedicati e... Uh, seguiti da remoto dal, dal, dal servizio di cardiologia e per quanto riguarda la diabetologia c'erano eh, i profili glicemici che arrivavano eh, allo specialista in qualsiasi momento grazie a delle applicazioni, a, a dei portali delle, delle aziende che forniscono eh, i glucometri e anche il centro trasfusionale ha fatto una telerefertazione eh, una refertazione quindi a distanza con la pandemia Covid ehm, erano, sono uscite a livello nazionale le indicazioni per eh, gestire eh, con la telemedicina questa, questa emergenza sanitaria. E in pratica l'obiettivo era quello di eh, permettere una continuità delle cure e continuare a garantire l'assistenza. E' ehm, è stato molto interessante che nella nostra ASLA sono partiti da tantissimi specialisti diversi, ehm, del, una, questa, è stata seguita questa modalità di cura della telemedicina in tantissime maniere, ha avuto tantissime indicazioni, ma pensando a una visione molto semplice della telemedicina, per utile perché faccio degli esempi, nell'ambito nell della psicologia eh, è stato potuto, sono fatte molte televisite, eh, per motivi diversi, ad esempio i disagi eh, psicopatologici minori, dei problemi di lutto, eh, si sono seguiti pazienti oncologici, pazienti cronici, oppure per quanto riguarda la logopedia c'è stata tutta un'azione riabilitativa da distanza sui disturbi del linguaggio, e così è stato nell'ambito della neuropsichiatria che si è eh, organizzata per poter fare valutazioni eh, di psicoattività diagnostica eh, da distante e eh, sia i fisioterapisti eh, hanno potuto eh, continuare l'attività riabilitativa con i loro pazienti, con pazienti autistici e con pazienti di disturbo del linguaggio, sempre i logopedisti infantili. Ma se pensiamo alla pneumologia possiamo dire che anche questa si è attrezzata perché ha potuto seguire da distante sempre con un telemonitoraggio una, eh, molti pazienti con ventilatori, insufficienza respiratoria e eh, non solo questo ma eh, c'è stata anche eh, come dicevo la, la, la, psicologia, eh, la telepsicologia che ha seguito eh, pazienti in difficoltà soprattutto legate per esempio al covid eccetera oppure gli apprendimenti di linguaggio dei logopedici e, eccetera e poi sono, è stato interessante perché ehm, è stato come se questa emergenza Covid avesse dato una nuova consapevolezza una consapevolezza della potenzialità che può dare la telemedicina cioè, ecco, volevo chiederle infatti quali sono i vantaggi e gli svantaggi diciamo così, della telemedicina parlando proprio di consapevolezza come vantaggio ma eh, abbiamo un tanti vantaggi perché sono stati vantaggi che possiamo distribuire fra tutti gli attori di, questa, uh, di questo rapporto medico paziente medico persona assistita l'utente intanto non si sposta rimane a casa sua uh, c'è tutta una fetta di anziani che preferisce stare a casa sua tranquillamente viene seguito meglio perché viene seguito um, uh, con una proprietà terapeutica tu Uh, immaginiamo un profilo glicemico, un, profilo, un paziente diabetico che manda i suoi valori, il suo diario glicemico giornalmente e il medico, lo specialista, può aggiustare la terapia uh, in tempi molto più rapidi. Quindi questo è un altro vantaggio eh, l'altro vantaggio è che non capiterà in un pronto soccorso essendo eh, seguito con un monitoraggio non dico quotidiano ma quasi per cui li possono evitare tutti i problemi delle riacutizzazioni oppure può essere in ospedale e viene, a, viene dimesso precocemente perché poi c'è un servizio che lo può seguire successivamente eh, c'è anche un miglioramento dell'adesione e della gestione della terapia e per i caregiver, quelli che lo dovranno eventualmente portare in ospedale, si riduce le giornate eventualmente di lavoro, eh, che, devono, il lavoro che devono abbandonare per portare il paziente e si riduce ehm, le spese per, per, eh, economiche, c'è una riduzione dell'impatto ambientale, ma c'è anche una, un vantaggio della stessa ASRA sia appunto per il fatto che ehm, c'è una maggiore appropriatezza per eh, le visite ambulatoriali, per l'arrivo in pronto soccorso ad esempio e soprattutto, e questa è una cosa ehm, che sta nella nostra testa come futuro in modo da far sì che i vari specialisti possano ehm, essere tutti attorno al paziente l'idea futura è proprio di avere una piattaforma che sia una piattaforma unica c'è cioè una piattaforma digitale che può mettere il paziente al centro e che tutti gli specialisti ruotano attorno di lui. Quindi il binomio ospedale-territorio eh, viene molto fortificato da questo, quindi questo è un altro grossissimo vantaggio. Possiamo vedere che in questo momento forse le normative non ci aiutano tanto, quindi anche se le stiamo risolvendo a livello della regione per la rindicantazione, la tracciabilità delle visite. Le fai per le tariffe, per um, tutta la parte che può riguardare la protezione dei dati o l'informativa ai pazienti. Quindi si sta muovendo un mondo con, con, riconoscendo la telemedicina come una forte opportunità che lega molto il territorio all'ospedale. Avremo sempre meno risorse, avremo sempre più cronici e sempre più saremo in meno noi, come specialisti, come medici, eccetera, come infermieri. Sto parlando poi in realtà di tutta l'attività la, la, che è attorno a, alla persona assistita. E è partito proprio in questi giorni una cosa che ci interessa, ci, ci fa piacere in modo particolare, è questo telemonitoraggio dei pazienti Covid positivi che seguono l'USCA, questa unità di continuità assistenziale. Quindi poter dare... A questo paziente rispetterebbe quella distanza sociale, un altro vantaggio è che tu eviteresti di consumare dispositivi di protezione, stai a casa tua, riduci i contagi e questo è un vantaggio per la popolazione, un vantaggio sociale in realtà e il telemonitoraggio eh, di questi pazienti è un telemonitoraggio eh, che è avvenuto grazie a una piattaforma, quindi dalla visione semplice che vedevamo prima, uno si arrangia col WhatsApp, con Skype, ha cercato di arrangiarsi giustamente, perché le, le finalità sono diverse, tutti gli specialisti lo possono fare, hanno trovato una loro... Una loro delle loro soluzioni, noi abbiamo fatto un passo successivo organizzando proprio una piattaforma adeguata e questa secondo me è, il, diciamo, è la partenza e se noi andiamo a sentire anche cosa dicono tendenzialmente intervistati questi medici in relazione anche le persone, gli utenti sulla benefici della, della, della telemedicina, la maggior parte delle persone gradisce questo servizio, che è soltanto una modalità di cura diversa che si integra in un processo di assistenza eh, normale. Quindi tanti, tanti vantaggi, Quindi in effetti si può dire che in questo senso il binomio da cui siamo partiti, vincolo, limite, opportunità, ha rappresentato un'opportunità nel vostro caso. Invece, dottoressa De Martini, per voi com'è stato l'impatto del Covid? Che risposta avete dato? Um, come è cambiata poi l'assistenza? Sì. durante la nostra sì. allora, intanto um, il problema è che la nostra è un'assistenza, come dicevo prima, fatta di persona. Per cui eh, abbiamo dovuto prendere in considerazione noi, ma soprattutto l'ATI che per noi svolge questo servizio, la difficoltà di coniugare la sicurezza dell'operatore e la sicurezza eh, dell'utente perché le persone che intanto nella prima ondata venivano uh, dimesse dall'ospedale avevano tutti l'obbligo di fare una quarantena di 14 giorni qui da noi, come se fossero potenzialmente positivi, perché purtroppo il Covid è entrato anche negli ospedali e nei reparti ospedalieri. Quindi la difficoltà era da una parte di trovare mh, persone che potessero e se la sentissero di andare in uh, realtà potenzialmente a rischio, ma anche un po' di diffidenza da parte dei parenti nel far entrare qualcuno a casa disconosciuto e che potenzialmente poteva essere un portatore eh, lui stesso del virus. In quel momento, come eh, dicevano anche i medici prima, eh, anche noi abbiamo avuto un problema sul reperimento dei DP perché farli arrivare era complesso, quelli in dotazione per le pratiche normali anche di assistenza tutelare, che è la famosa mascherina chirurgica, eh, non era e non è sufficiente per fare un intervento tutelare dove la distanza tra l'assistente e il paziente è minima. Eh, C'erano sì le visiere, però gli occhialini, insomma, si è avuto un primo momento di grande confusione in cui non si capiva esattamente quale fosse il DP corretto da utilizzare. Questo non ha fermato del tutto comunque il servizio che però rispetto alla sua media eh, mensile abbiamo visto che ha avuto una riduzione più o meno del 50%. Anche qualcosina di più. Ehm um, sicuramente anche perché nella prima fase questo Covid era veramente un grande sconosciuto. Non che oggi lo si conosca molto, ma la percezione che le persone hanno in questa seconda ondata è di una minor gravità, nonostante i numeri, almeno nella nostra zona, siano decisamente più alti. Mentre la prima ondata ci ha sfiorato di striscio, la seconda ondata ci ha preso in pieno come credo a tutti gli altri territori, quindi mentre nella prima ondata erano tutti molto preoccupati, adesso le persone hanno piano piano cominciato a convivere, quindi anche nelle dimissioni, nel far entrare in casa, nella preparazione anche degli assistenti familiari, alle quali nel frattempo è stato necessario fare un corso per istruire quali erano le pratiche corrette di avvicinamento e di gestione non solo della persona, ma anche di quello che eh, indossavano, quindi dei DPI che venivano utilizzati, eh, diciamo che adesso sta scorrendo un po' più agevolmente, quindi ci si è un po' abituati. Sicuramente ci sono la stessa diciamo, criticità, ecco, si è avuto sull'assistenza domiciliare, che è l'assistenza che normalmente i comuni erogano a favore anche di queste persone, a volte in aggiunta e a volte in sostituzione, perché molti familiari hanno addirittura rinunciato ad avere questo servizio, un po' perché forse loro erano più a casa perché c'era il famoso lockdown e un po' perché la paura che questo virus entrasse dalla porta era maggiore. Diciamo che territorialmente quello che ci ha stravolto di più come servizi territoriali è stato l'impatto sui centri diurni, perché i centri diurni sono stati chiusi, i centri diurni raccolgono al proprio interno sia gli anziani che hanno delle gravi criticità di gestione domiciliare, ma anche quelli disabili che eh, non riescono più a essere gestiti a casa neppure col supporto spesse volte del servizio. Sociale del comune la chiusura ha determinato una grande fatica, una grande crisi e su questi servizi eh, si è provato con molta, molta fatica, siamo molto indietro su questo, a fare dei piccoli interventi eh, in videochiamata abbiamo provato a fare un monitoraggio delle situazioni, un supporto ai parenti da remoto e anche qualche piccola attività con i pazienti eh, purtroppo per gli anziani non è stato possibile perché la maggior parte dei pazienti che frequentano i nostri centri diurni hanno una patologia eh, di deterioramento cognitivo quindi era sicuramente più complesso sui disabili ha funzionato di più ma sicuramente non siamo pronti a lavorare in questo modo noi siamo ancora molto lontani da, dalla telemedicina ma anche dagli interventi sociali via telematica è ancora una novità nonostante la seconda ondata quindi, che evolverà ancora il progetto? Qual sarà il futuro, lo sviluppo di questo progetto? Ma noi a questo progetto vogliamo dare uno sviluppo eh, rispetto alla scesa in campo ancora maggiore della sanità. Quello che noi chiederemo è che questo monitoraggio che oggi viene fatto dalla parte sociale venga fatto in realtà dal servizio di cure domiciliari della ASL proprio perché sia un ulteriore momento congiunto di valutazione eh, socio-sanitario. Sarebbe eh, carino poterlo fare anche in via telematica, quindi non dover aspettare che le cose migliorino per, eh, farlo già rispetto alla valutazione dell'alloggio alcuni monitoraggi nel periodo del covid invece si è cominciato a utilizzare il contatto diciamo più telematico quindi sicuramente questo eh, è un aspetto che porteremo avanti ma eh, ci piacerebbe mh, riuscire a integrare ancora maggiormente sul territorio se può essere fisicamente anche l'aspetto relativo alla, insomma, alla nostra ASL perché se no sembra che noi dal punto di vista assistenziale non abbiamo nulla di fatto noi le dimissioni protette le facciamo da sempre e le dimissioni protette ospedali e territorio avvengono attraverso quelli che si chiamano INOC i nuclei operativi di continuità assistenziale delle cure per cui è da tempo che facciamo questa parte. Noi stiamo implementando proprio perché anche loro possono fare il telemonitoraggio dei pazienti a domicilio, anche cronici, attraverso il telemonitoraggio. Peraltro, volevo dire che, per quanto riguarda la, la rieducazione motoria, nel periodo in cui c'è stato anche il problema che non potevano più fare attività di riabilitazione motoria, siamo riusciti anche a fare non noi, ma ovviamente come azienda, quindi i fisioterapisti sono riusciti ad attivare dei corsi a distanza attraverso degli esercizi da far fare ai loro, ai loro pazienti che non potevano venire in ambulatorio. Quindi di fatto adesso abbiamo veramente una, una, uno scenario molto ampio, peraltro per dire anche quali sono i vantaggi di una piattaforma fatta in questo modo sono anche quelli determinati dal fatto, che come diceva il dottor Pescarmona, le risorse sono sempre meno, quindi gli operatori sono sempre meno, e, avere, e abbiamo sempre più pazienti, soprattutto cronici, con disabilità e anziani. Quindi di fatto eh, avere un telemonitoraggio consente a un solo operatore di tenere sotto controllo più persone senza necessità di muoversi, né l'operatore né il soggetto che sta a casa. Seconda cosa è... La piattaforma perché è importante per le USCA ma ripeto l'abbiamo fatto per le USCA per limitare il tempo perché questa è una piattaforma nata per i medici di medicina generale per i pediatri di libera scelta per poter comunicare tra ospedale e territorio. Quindi la nostra proiezione è andare poi ad implementarla fino ad avere questa possibilità. Per cui l'altra parte importante della piattaforma è che siccome ci chiedono dei flussi di dati, esempio quanti pazienti avete, quante telefonate avete fatto, quante visite avete fatto, una semplice Excel che alcuni hanno utilizzato fino ad oggi, non consente poi di fare una valutazione di quante cose sono state fatte in una giornata, perché il medico deve fare il medico, deve andare sul territorio, deve fare le visite, deve fare i tamponi, e quindi a fine giornata ci deve essere una reportistica automatica, se possibile. Quindi la piattaforma ci consente di dare degli automatismi, quindi dei dati amministrativi che servono alla Regione Piemonte per avere... Sotto controllo la, la situazione, ma senza dover implicare in questo l'attività da parte di medici che devono fare ben altro. Quindi, è come se noi avessimo delle risorse che utilizziamo al meglio e con appropriatezza. Altrimenti questi vanno a fare anche la parte amministrativa. Per quanto riguarda invece la parte sociale, le USCA vengono attivate dai NOC, cioè dei nuclei operativi di continuità di cura. Quindi voglio dire: è proprio perché l'ospedale territorio è collegato. E poi l'altra cosa è e mi taccio come si suol dire. Eh, con l'ultimo accordo le USCA eh, e i distretti hanno eh, siglato un accordo con i, consorci, i consorzi sociosanitari della nostra zona. Per cui l'assistente sociale che è previsto come eh, valutatore delle idoneità abitative e delle problematiche che ci sono, noi l'abbiamo risolta in un altro modo rispetto a quelle della, della Liguria in questo momento, perché l'abbiamo risolta con i consorci socioassistenziali, i quali a loro volta, se non hanno personale, avranno le cooperative, avranno altro, ma in effetti l'accordo è tra ASTO4 e consorzi eh, dei comuni, dei nostri socioassistenziali, dei nostri comuni che sono nel nostro territorio. Volevo solo dire questo perché se non sembra che abbiamo fatto solo la parte medica e ci siamo dimenticati dell'altro. No, no, assolutamente. Abbiamo no. cercato di avere tutto sotto controllo. Non dottoressa, è solo la mia invidia, guardi, dottoressa Palermo, nel senso uh -huh. che io vorrei... Lei ha tutta la mia invidia, nel senso che vorrei tanto avere un'ASL così proponente rispetto a queste cose. Noi siamo ancora, seppur dal nostro punto di vista sia un passo molto importante, all'infermiere di comunità, lo stiamo sperimentando adesso nelle aree interne che, come dicevo, sono molto vaste e trovano una casa ogni tre chilometri, magari, ecco. Però le dico, la telemedicina sarebbe veramente tanta cosa. Noi qualche piccolo esperimento lo facciamo, e l'ASL lo fa, in un progetto con gli anziani, che è l'AFA, l'attività fisica adattata, che non si poteva fare e che durante il lockdown, invece, i terapisti si sono messi a fare questi video però sono rivolte a persone che cognitivamente sono in grado poi autonomamente di guardarle. Quindi la parte purtroppo per noi è sempre un po' più abbandonata è colui che non ce la fa e che invece noi ci sforziamo, io lo dico così anche supplendo a volte all'aspetto sanitario, di tenere agganciati con quel po' di contatto di umanità che si riesce perché anche per loro è fondamentale. È l'unico contatto umano a volte che, che hanno, perché ribadisco: la Liguria è una terra che ha tanto, tanto entroterra. Notamente... Parliamo dell'entroterra perché noi abbiamo 6.650 km quadrati di territorio, andiamo fino alla Valle d'Or, abbiamo il Gran Paradiso con un sacco di comunità montane che non avete idea, siamo sulle Alpi quindi eh, capisco, capisco la sua problematica perché è una problematica anche nostra che abbiamo veramente tantissimi paesi pochissime persone e tantissimi anziani anche noi quindi la capisco benissimo e purtroppo dobbiamo creare la stessa condizione prego per Sì, volevo solo dire questo per dare fiducia alla Maria di Legita <ride> che eh, se si pensa a una visione semplice come dicevo della telemedicina le cose si riescono a fare quello che è stato bello con la pandemia è stato il fatto che molti specialisti hanno voluto organizzarsi, sono partiti ehm, individuando un bisogno cercando di risolverlo anche con strumentazione non estremamente tecnologica, quindi questo potrebbe essere un aiuto. Eh, non solo questo, e molte cose sono partite, ne ho raccontate qualcuno, ma ad esempio eh, la possibilità di refertare da remoto l'elettroencefalo per i neuropediatri, eh, la possibilità da remoto di avere eh, l'elettrocardiogramma a casa del paziente Covid e poterlo eh, leggere eh, eh, dall'ospedale e quindi avere un referto immediato. Oppure, eh, cosa molto interessante, un progetto adesso che è stato... Mh, perché poi ha risvegliato, ha risvegliato tante desideri e iniziative legati proprio al fatto di averlo, aver capito che la telemedicina è un qualcosa che non sostituisce questa assistenza a cui siamo abituati, ma la integra. E questa consapevolezza è stata molto forte, tanto che recente, ultimamente è arrivato sul nostro tavolo un progetto di tele ma... Loro si erano spinti chi l'aveva pensato, anche qualcosa di più, ecco, la visione semplice della telemedicina che quando tu inizi a applicarla vedi che ci sono tante altre possibilità e le arricchisci e riesci anche a comprendere, ehm, prima ne sei spaventato, anche i termini risultano alle volte non, non, non sempre detti bene ma non hai nessuna importanza, tu puoi fare delle cose da remoto in tante maniere. E le finalità sono tantissime poi ci potrai dare il nome che vuoi non ha importanza questo ma l'importante è pensare che tu ad esempio stavo parlando di questo progetto di teleriabilitazione per cui tutta la struttura di fisioterapia potrebbe seguire fisioterapia i malati con problemi di, di recupero da, da traumi da da interventi i in neurologici ma addirittura con delle perché poi anche la tecnologia siamo Cosa succede? Succede che in questo periodo la strumentazione tecnologica è aumentata tantissimo e ti dà tutte le possibilità che vuoi. Rimanendo in questo campo, posso dire che ci sono dei sensori che applichi al paziente e tu tramite questi sensori puoi veramente descrivere il suo movimento giornaliere. E cosa può fare il fisioterapista o chi per lui, che normalmente vedrebbe questo paziente tre mesi dopo? Lo può, lo può accorgersi in tempo, intercettare delle difficoltà e poter correggere eh, gli esercizi, ad esempio, eh, molto prima, in tempi molto più rapidi, e quindi facendo, non perdendo del tempo con un paziente neurologico che magari lo vedi tre mesi dopo, ne vedi una, un peggioramento e correre al ripari magari più difficile. Quindi questa deve essere l'idea, l'idea proprio di un qualcosa eh, sa cosa è successo in Germania in questo periodo proprio nel periodo della pandemia Covid eh, loro sono stati molto più organizzati perché è un governo forte su questo che hanno regalato delle app hanno regalato a milioni di pazienti delle app digitali per poter effettuare dei controlli a distanza dei propri specialisti poi noi possiamo anche avere un'ambizione l'ambizione è importante perché se io devo guardare molto il titolo l'ambizione potrebbe essere io riesco ad avere un qualcosa di unico che vale per tutti gli specialisti che parlano tutti insieme per cui io paziente ehm, x ehm, ehm, avrò un team di specialisti che, mi, che è quello che mi segue ma che non sono staccati il nefrologo, il cardiologo, il diabetologo, ma loro conoscono in tempo cosa ha scritto l'uno rispetto all'altro per quanto riguarda la mia salute. Questo secondo me è, è, è l'ambizione di avere un centro di servizi nel proprio ospedale. Come succede ad esempio, abbiamo conosciuto un medico che lavora in un, reparto ospedalì, una, una, un ospedale di Roma e nell'ospedale di Roma non c'è il reparto di chirurgia, non c'è il reparto di pneumologia, o, o, o, o, o, o meglio, c'è il reparto di chirurgia, c'è il reparto di medicina, ma c'è un reparto di telemedicina. Quindi c'è un reparto di telemedicina con infermieri, capossale e medico che eh, ha una gronda piattaforma e segue tutti questi pazienti da, che vengono dimessi dai vari reparti e il, eh, il, il paziente dimesso dal reparto cosa fa? Eh, eh, il, lo specialista andrà a trovare il medico della telemedicina, gli, gli dice il caso, questo prepara una specie di, formaz una specie di formazione al paziente che viene dimesso in modo che possa essere seguito nei primi giorni senza dover rientrare nel modo migliore. Quindi voglio dire che quando apriamo, eh, ci togliamo un po' la nebbia, anche noi facevamo fatica all'inizio nel comprendere, ma lo dico, eh, dato che eh, aveva questa eh, sensazione di essere in ritardo. Eh, in realtà non c'è il ritardo, ma perché bisogna soltanto iniziare a vederla in una maniera un po' diversa, un taglio differente che tu non sei tanto abituato. Ad esempio, faccio un'ipotesi, eh, non so se posso ancora parlare, ma eh, riguarda le mamme Covid positive. Il neonato va a casa, la madre va a casa e cosa fai di questa mamma? Non la puoi rivedere in ospedale, il medico dell'USCA o il medico al pediatra di famiglia non va, si sentirebbe in un momento molto delicato momento in cui c'è già una, una depressione eh, c'è un malumore potrebbe non essere il migliore sei chiuso in una stanza eh, non sai cosa fare per tuo figlio ne sei preoccupato ecco l'aiuto la, la, eh, di un servizio di questo genere perché è stato fatto un uh, breastfeeding dalla società italiana di neonatologia con la possibilità di contatto a distanza in televisita la televisita adesso è stata molto sponsorizzata dalla nostra regione Piemonte, non è l'ideale come strumento, però potrebbe già essere molto importante eh, e hanno finalmente pensato a una nomenclatura, a una rendicontazione, tutta quella parte burocratica eh, che prima eh, non era molto eh, osservata, tanto che molte cose che venivano fatte, cioè molte visite tramite il telemonitoraggio scomparivano, per cui tu non davi mai la dimostrazione di quello che facevi. Ecco, io direi diciamo, che... che... No, per me è chiuso, No, no, finisca, finisca pure. Sta finito, ma volevo solo dare una fiducia a Maria Diletta in maniera inclusiva, nella conclusione. Io direi che quello che abbiamo visto finora è veramente, se si può dire, un cantiere aperto, se, se è l'espressione giusta, nel senso che, comunque direi che il Covid ha dato nella sua tragicità uno slancio a tantissime iniziative come diceva il dottor Pescaramona in qualche modo ci ha aperto gli occhi permettendoci di, o ci sta aprendo gli occhi permettendoci anche di vedere in, in un modo un po' diverso no? quindi sempre per cercare di essere vicini anche se non si riesce a essere fisicamente vicini quindi ehm, sicuramente ehm, si può dire dire in chiusura che determinati modelli, determinati strumenti, le USCA, eh, ma un po' tutti gli strumenti che sono messi in campo, che come si diceva giustamente non sono sostitutivi ma sono integrativi, perché chiaramente la relazione in presenza non, è, non, è, non, non, non può essere eh, esclusa, però sono strumenti che comunque possono diventare parte integrante delle, delle cure territoriali, eh, direi eh, che, forse questo è il messaggio che, che ci portiamo a casa, insomma, da questa, da questa digressione che abbiamo avuto modo di avere in quest'oretta di colloquio. Cosa ne pensate? Dottoressa Palermo, non so se vuole dire qualcosa. Assolutamente sì, eh, è un work in progress, è un continuo work in progress. Da adesso in avanti vi dirò di più, che l'ha già detto il dottor Pezzermona, ma... Nel momento in cui il risk management si è incominciato a interfacciare con la telemedicina, eravamo già pronti a settembre per partire con la piattaforma, ma come al solito la burocrazia ci ha bloccato per un po' di tempo, appena arrivata la seconda ondata, c'è stato subito il via libera da parte della direzione. Quindi vuol dire che in questo momento, se ci sono delle idee, e se hanno le idee chiare per dove si vuole far andare la medicina, per come voler fare attività sul territorio e non solo, c'è veramente spazio, l'importante è che la pubblica amministrazione non si sieda, come ha fatto fino adesso, che pensi, che, che, che, che programmi, che pensi che appunto il futuro sarà proprio lì, ma soprattutto perché adesso c'è la pandemia, ma finita la pandemia, che cosa ci dovrà lasciare come eredità questa pandemia? Il fatto che questa, questo modus operandi è irreversibile. Cioè la telemedicina deve andare avanti, in particolare un po', come ho detto in apertura delle mie riflessioni, proprio quello che sarà la valutazione dei nostri pazienti a domicilio, noi non dobbiamo più far spostare possibilmente la gente, ma dobbiamo curare la gente perché molto spesso la gente in ambulatorio viene per controllare la glicemia, per controllare la terapia per controllare una serie di parametri in realtà se il, il controllo lo facciamo da remoto noi abbiamo sempre sotto controllo quella persona vi dirò di più che quando io ho pacemaker a distanza ho anche l'allert se qualcosa non funziona, il paziente viene immediatamente chiamato e dice venga immediatamente in ambulatorio che c'è qualcosa che non va. Quindi c'è un controllo da remoto che assolutamente se noi lasciamo i pazienti nelle loro situazioni non hanno la minima idea di che cosa sta succedendo. Quindi rimane sempre l'aspetto clinico assistenziale anche a distanza quindi ecco perché è integrativo non è sostitutivo ma assolutamente molto più efficiente molto più efficace molto più economico e, e soprattutto più appropriato perché riesco anche a dare una tempistica dei miei interventi sul territorio cioè se io ho tutti i miei pazienti sotto controllo posso anche fare degli score per dire Codice rosso da vedere subito, codice giallo da vedere fra due giorni, codice azzurro da vedere una volta al mese. È chiaro? Quindi di fatto io riesco anche a gestire l'appropriatezza e la qualità delle mie terapie proprio perché riesco a dire in tempo reale qual è in quel momento la persona che ha bisogno di più di essere curata rispetto a un altro. E quindi posso anche telefonare oppure fare la video. Visita o la videochiamata, quello che volete voi, e dire si presenti in ambulatorio alle ore perché dobbiamo controllare le sue condizioni. Capite che questo è un valore aggiunto che non possiamo più farne a meno perché finalmente non avremo, scusate, le code in pronto soccorso per gente che non viene curata adeguatamente a domicilio. Se non riusciamo a sviluppare questo, anche il pronto soccorso non saranno più così intasati in maniera in, in, impossibile in certi momenti, come è successo prima di questa emergenza Covid questo Rimango. è il grande insegnamento che ci deve dare la telemedicina da qui in poi rimangono sicuramente Rimango. molti ah. scenari aperti eh, sto pensando a quello che è stato detto ad esempio sui pazienti che hanno eh, delle criticità di tipo cognitivo quindi quello sicuramente è uno scenario che va approfondito, però io direi che la strada è aperta e che quindi, come si diceva, non, da qui non si torna indietro e ci sarà veramente ancora molto, molto da approfondire, da costruire, o meglio, da continuare a costruire, perché direi che costruire si è iniziato a fare già prima del Covid. Quello che si sta facendo è proseguire in questa costruzione. Allora, eh, se non ci sono, io vedo che non ci sono particolari domande in chat, eh, quindi a questo punto... Uh, chiuderei questo incontro veramente veramente fruttuoso. Penso che sia stata un'occasione di, di confronto aperto. Mi è piaciuto molto il dialogo tra il confronto aperto, appunto il dialogo tra i relatori. Spero che sia stato di interesse per chi ci ha seguito. Ringrazio i nostri, i nostri relatori, ringrazio anche il direttore generale della, della AS4 che non ha potuto essere presente e, per la disponibilità che ha manifestato. E, Grazie mille e prego, vedo Spero che... solo dire una cosa in chiusura, certo. se l'eventuale prossimo incontro eh, Maria Diletta ci porta un progetto di telemedicina associato all'intelligenza all artificiale saremo invidiosi noi. Purtroppo non sta a me perché io sono sociale, però devo dire che le tante sollecitazioni che voi mi avete portato le porterò alla dottoressa Rebagliati che a questo punto sarà in un angolo e in qualche modo dovremo insieme partorire qualcosa che vada nella vostra direzione direi che in qualche modo mi ha dato una grande opportunità di ascoltare qualcosa che poi sul territorio ritornerà sicuramente. Allora, faremo un nodo al fazzoletto e magari ci sarà un sequel di questo, di questo incontro. Grazie. Sicuro. Grazie a tutti e a presto a tutti quanti. Grazie per averci seguito.